ci sono i carri armati qua mm. Mm. e che ne so io ma sono entrati non lo so onestamente prima hai fatto ma partite. partito ma hai ci sono. Io vado ci sono palazzo. vado qua. solito palazzo questo qua ma hai partito ma hai partito ma hai partito ma hai partito ma hai partito ma Ok, vado lì sopra c'è un botto di gente. E eh. eh, niente, anche qui. Eh. Sì, caro armati sì, ci sono, ci sono. Bene. Mi chiama sciolto. Ah, arrivo, Gianna. Arrivo, Gianna. Ma com come slo suca E a terra, questa si è a terra, a terra, a terra. A terra. Dove, dovevate vedere l'azione? Occhio che sta arrivando, eh. E' lì, lì. lì, è lì, viene da lì. Viene da lì. C'è da qualche cura? No, ancora no, non ce le ho Sono qua. Prendi nella scatola. Un di frutta. Qualcosa aiuta, ora sicuramente. Prendi il pompa. No, ce l'ho gioco Ce Lo spamming non, non mi, mi piace. piace. Borba! Borba! Ah, perfetto! Ah. Fatto giù, Cristo! Uh. Uh. Cura! Non c'è riserva, devo un un armato, attenzione! Aspetta, Giamma! Eh oh, allora si bestia! Chris, vieni. Chris, vieni. Eh, no, ieri. L'altro giorno, qua sopra. Eh, non mi ricordo. Eh, è morto uno. uno. A me farà a me il caronato. Ma se pingate magari. Eh, è morto un altro. morto uno. E morto uno. And then. And then. And then. morto il tizio del caronato. C'è l'ultimo demo. Lo spacco io il bestia Ho preso l'assistante Mio mio mio mio riparo il car armato Mi Riparo Già mi dai decidini Mi vuole uno striker blu qua te mi devi dare Arrivo io ti è Ho riparato dare... il caro armato colpire eh, cosa? ah sì. sì no no no non ne ho. ho riparato no il no no no no no no no hai ucciso qualcuno. qualcuno no ucciso qualcuno? no Cosa? Quando c'è un. Quando c'è un. fatto. Sistemato tutto. Non credo. Ho risolto ogni tipo di problema. No. è quella lena lì così. Gente arriva dal costata. L'acqua lì così. L'acqua è costata. L'acqua è dal lago. Dal lago. Sì, Niente, vado a piedi. Chris Fenic, hai la Lamborghini? Meglio di un... No, so, so, sono sul canale Marco, insomma. E eh, volevo Vi dire... la Marco. mitraglietta. C'è Marco. Eh, andiamo nella Lamborghini. Sto andando nella Lamborghini. Io puscio con stile. Ma dove sono? Morti due? Quello lì in acqua, ok, se lo vedi. Morto 3. Oh, la tempesta. La safe, la safe, la safe. Ma ha fraccato tutto. <ride> Sparano di qua. Vissuti. Andiamo, andiamo. <ride> Ma rubo Deve morire ai Forest lo devo ammazzare io Cosa davanti a noi, davanti a noi ve lo vedi? no ma proprio di prepotenza lo devo ammazzare no l'ha ammazzato chris cosa vuole sto lupo? ma che che era? torna cuccia ah viene ancora? grazie finiva male se uccido voi è finito male peggio finito peggio, sparano ancora? sudest sudest Sono sud senza sud colpi pompa se avessi adesso uno spammone non saprei cosa fare al posto di dire sudest sì, su ping est -est. un attimino <ride> eh bravo morto uno. morto uno anche di là, anche di là. lì sotto minchia oh, non mi ha dato il tempo di sparare ecco eh, due butta giù la casa butta giù la casa già ma c'è colpi pompa vabbè che è lì eh ma no, io sto fermo, ah, no, io, no, già no. fermo io, io già Marco stiamo fermi controlliamo io e il colpirazzo. colpi razzo colpi pompa già ma c'è un altro io yeah. Non ci serve benzina Merda Siamo buttati gli razzi Tra poco finisce eh, il benzinaio sta, il sta... qua, fuori safe Non ce, ce n'è un altro? altro? Eh qua Pinaga Pina no, Santuario non mi pare. Stai fermo La croce via c'è cioè. Cercate Natanica per terra. Sì, qua forse c'è Natanica, aspetta. si è vero. capitare. vedo casolare qua. Aspetta, vado a vedere, vedere. No, qua non c'è. Di solito ci sono in questa zona. Tira meno una. Dove c'è Marco? Andiamo a anche Chris. Marco, piano. Ah non da me. Oh, no, arrivo, aspetta. Devi da un attimo. Dai, dai, dai. Hanno appena ucciso il. Eh. Tipo con la corona. Sono già lì io. Si pusha, passo, mi sono rotto. Fine eh, benzina. No, benzina. Via, via, via, via, via, via. Via basta. Dove hai trovato il.. Il. come eh, si chiama? Eh. Il cannone. Dov'è il, il, il cannone? Eh. Oh! oh! ma quanti sono? Sono qui, sono qui, sono qui. Non da preoccupare. Sono nove! No, sono due. Merda! Sono due! Sono montagna! montagna. Sono qua già ma. vieni, vieni, vieni, vieni. Aspetta, arrivo. Occhi oh, volano, volano, volano. No? Eh, oh, dammi un attimo, no, no. E sono sopra di te. Ecco. Eh, ma sta percipire. Oh! Distrutto. Distrutto. un altro morto. Ah, dentro uno. Sei... Oh! Distrutto uno. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! ok oh, eh, morto eh shield shield arrestato eh? Eh? arrestato eh qua ci sono un shield che ti serve oh, porpa, mi devi dar cura io non ho cura To eh, no. hai preso i shieldini sì, sì, si si uno sì. dove lo porto dietro hai ucciso l'ultimo fatti no, medicate medica. Dov dove cazzo sono eh, qua qua qua qua arriva Morto. vai vai in safe che io c'ho le bombe vabbè c'è oh, un altro team c'è un altro team oh figa finalmente vedo le kill killing ho morto uno morto un altro Ce n'era un altro di qua? Eh? Bravo Parleo Bello, sono full di tutti i materiali quasi Ce n'era un ultimo wow. eh? mm, bella, bella questa Fa 10 di danno quel giochino C'ho ancora armato Lo so Però esplode Trampolino qua? Dove lascio la mitraglietta? Mamma mia! Trampolino qua da me. Ah ma. Ma c'è un salto spam qua tipo nel MK7. Ma che cazzo! Da dove no. è uscito questo? questo. Arrivano col caramato eri. Arrivano col caramato Cazzo, ho preso la scheda. Qua. Ho preso la scheda di Gennaro da andarlo a rianimare. Sì, ma dove cazzo sono usciti, però? Eh, lo so, me ne mancava uno all'appello Ma non sapevo dov'era era nascosto C'è un altro, c'è un altro Eh, lo so Eh, la mano? Eh, c'era uno me. Arriva Ma non è dietro di te? Eh? Tipo sotto quella, quella scala lì Eh, vedi, vedi, vedi Poi oh! il furbo, scannalo, burba, scannalo, scannalo Eh, la manina Bravo, da me. così si scanna Arriva Ehm, dove sono? Arrivo Ah all'albero Dove siete? Ce l'Eo Ceo Arrivo Giamma Ah ma fa cadere lo stronzetto Io provo ad andare a reavirlo Aro Ti fanno scendere Ti fanno cadere, ti fanno cadere Ciao Ciao Gemma Craccato uno Ciao Leo. ma sono qua Eh c'è un problema Eh che siamo morto uno è bravo Ragazzi quando lo uccidete quello là Se lo uccidete Lasciatemi il loot che non ho niente Morto un altro eh, me... C'è quello bravo Don a mano pure con una pistolina Allora ah, ho voluto salire al livello 50 no. dov'è? C'è un altro team, un altro team. Beh, che cazzo è? Dove siete? Sopra? Devo fare una medico io A me serve uno scildone, serve uno scildone. Ce l'ho io Eh a me serve Arriva l'ultimo team C'è l'utile da voi? A voglia Boh sto venendo a Mi vi siete fatto fuori la Slone Gunnar Tre granate non so se possono essere utili L'ultimo. ultimi due. Dove sono? Non lo so. Non lo so. Trovi tre. Sì. No, trovi quattro. Trovati, sono su. Sono sopra. Servono un mazzo, oh, servono un Non trovi fuori, di, di colpi pompe Ciao. Ah no, sono oh. uguali. Sono. sono sul surra... No, loro non sono qua. Ma c'è anche qua. Buona sentinelle, per favore. Hai una dignità da, da tenerti. Fanno più male le sentinelle che i giocatori veri. Ah c'ho 20 kill io. No, 19. Io 7. Come c'hai 20 kill? 19. 19. Ancora una mazza soprattutto. Oh il burman deve fare altri kill. Thank you. Thank you. Devo sapere dove sono. Eh, non, non so, sto cercando anch'io di... Bah, eh, un consiglio non cercare al sì. daily, guarda. E perché? Sarebbe l'ultimo posto sì, in cui... E sono la... qua, sono qua, sono qua. Ho sentito Dove? i passi qua. Sono qua. Eccoli. Figato alle 5 la safe. Mi e che il tutto tutto era reale io no non è giusto 22 sì. 22 kill 5 oh, al giusto oh, no. giusto dove sono arrivato io tipo quante si no, sono fatti quando ho fatto quando voi due quando...